Ciao ragazzi ben ritrovati in questo nuovo video, io sono Fabrizio e quest'oggi insieme a voi vorrei un po' analizzare dei fatti che sono successi in pista in questo campionato eh, per debuttanti e principianti, eh, premessa questo non è per né giudicare qualcuno né per puntare il dito su qualcuno infatti lascerò anonima la cosa È solo per cercare di crescere insieme e capire insomma dov'è che si fanno alcuni errori ehm, in pista e cosa si potrebbe evitare e oltretutto anche per farvi darvi un appoggio eh, visivo eh, di quelle che sono le parole che si dicono ai briefing pre-cara eh, questo video vale anche per tutti gli altri ehm, che sono principianti che debuttano eh, per cercare di insomma vedere eh, quali sono le azioni che si possono fare e che non si possono fare in pista allora, partiamo subito da, da un esempio, qua siamo a Valencia gara 1 siamo su una, un pilota davanti con questa macchina grig, grigia inseguito dal eh, pilota ovviamente ehm, qui bianco allora come vedete qui in uscita del, del, della prima curva si arriva eh, molto velocemente alla prima staccata sulla sinistra qui anzi alla la seconda staccata sulla sinistra dove quasi tecnicamente si inizia già a frenare come vedete eh, l'impostazione di quello che sta davanti è quella di andare a stringere la curva d'accordo per andarsi a mangiare il cordolo la curva qua ancora non è impostata e come vedete bene da regolamento c'è un affiancamento che è netto da parte della macchina bianca d'accordo e eh, la macchina davanti comunque viene a stringere la conseguenza è che vedete che l'affiancamento si fa molto molto bene, l'attacco è abbastanza eh, diciamo, deciso e pur cercando di evitare il contatto con la dietro viene eh, presa dalla macchina davanti che se la porta via. Il regolamento parla chiaro, se prima della curva io riesco ad affiancarmi e per me l'affiancamento c'è perché insomma la curva è qua ragazzi, eh, sulla sinistra vedete qui è la curva, inizia la curva, diciamo mettiamo la linea del, del cordolo se preferite e la macchina qui doveva lasciare spazio e aveva possibilità di lasciare spazio senza nessun tipo di problema perché bastava allungare un pochettino per poi andare a cercare la traiettoria per allargarsi con la alla curva successiva conseguenza è che la macchina bianca viene toccata, urtata, si gira e perde circa 12 posizioni quindi qua il fatto è abbastanza grave un'altra cosa che viene a, diciamo, a far diventare un po' più grave la cosa è che comunque vedete l'affiaccamento della macchina dietro è palese molto vicino e poi se andate, se andiamo a guardare avanti andiamo un po avanti qui già per il periodo che guida davanti deve avere un occhio comunque sullo specchietto e vede che la macchina sta attaccando quindi già qui in questa posizione qua che non la vede più deve considerare che probabilmente la macchina è affiancata quindi sportivamente e anche per una certa condotta in pista qua devo lasciare lo spazio perché lo sa benissimo che l'attacco se io non la rivedo dietro negli specchietti eh, vuol dire che la macchina sta accanto quindi questo è quello che succede quindi ricordiamo se io riesco ad affiancarmi prima della curva e qua mi pare abbastanza chiaro qui ruota, torniamo un po' indietro ruota posteriore con quella anteriore allora devo lasciare lo spazio Sarebbe la, la, la regola vale anche nei rettifili se ad esempio questa posizione qua di anche pochissimo sarebbe stata in rettilineo la macchina che sta davanti deve lasciare lo spazio è ovvio che ci sono dei regolamenti che possono variare un pochettino ma siccome noi abbiamo imposto questo eh, nel regolamento di questo campionato in, in, in questo caso se fosse stato un rettilineo l'auto avrebbe comunque dovuto lasciare lo spazio quindi ragazzi prima di chiudere così accertatevi che dietro non ci sia qualcuno che sta entrando perché non è un'entrata un diciamo a kamikaze all'ultimo, sto, sto frenando bloccando le ruote eccetera è palese che è entrato più rapidamente gli ha fatto l'attacco e che la chiusura è stata fatta un'altra cosa che viene a confortare quello che sto dicendo è che la macchina bianca con tranquillità non blocca le ruote, va a impostare la sua curva e cerca di stringere il più possibile sul cordolo ovvio per evitare chi sta davanti ma anche perché insomma era abbastanza pulito nella sua frenata io non vedo nessun tipo di frenata sgorbutica quello che ho un qualcosa di, di sbagliato proprio in questa frenata allora altra situazione ragazzi qua eh, macchina bianca che praticamente va all'attacco un po' diciamo forzando la mano perché anche se c'è lo spazio però vista la curva guardate vado in blocco perché non voglio colpire e la macchina davanti viene colpita allora, la prima cosa che salta l'occhio è? È che senza ombra di dubbio non cedo la posizione, cioè io vado a contatto, supero la, la, la, il, il, il mio avversario, lo colpisco, lo, lo obbligo ad andare all'esterno qui, d'accordo, e vado via. Qua come minimo, come minimo aspetto l'avversario e lo lascio passare, se no mi prendo le conseguenze della, della direzione di gara. Inoltre, qui è un punto particolare in cui la macchina è, mo è molto instabile ho lo spazio per andare a sinistra vedete che c'è spazio qua per andare a sinistra e comunque vado a sbattere contro la macchina quindi questo è un errore di valutazione e soprattutto un errore perché non c'è stato anticipo nel senso che io voglio portare un attacco dove non è che è tanto indicato il posto quindi c'è anche un, un errore di valutazione di quello che sta succedendo in pista cioè di quello che potrebbero essere le conseguenze quindi oltretutto c'è una macchina davanti che probabilmente è un doppiato c'è il mio avversario qui e, e voglio portare un attacco dove è un po' improbabile e vado a regare non un danno però vado a prendere diciamo in modo troppo diciamo aggressivo la posizione e poi riparto e non lascio la posizione e questo non va bene allora qui la, la, la curva si sì, sono praticamente due fil filosofie diverse quella di interpretazione quella a destra sta a largo e poi va, va stretta a sinistra e quella all'interno cerca di chiudere però se io mi blocco non c'è affiancamento cioè l'affiancamento sarebbe dovuto arrivare qui più o meno quindi io vado a forzare la mano e cosa succede? che quello davanti sta chiudendo perché giustamente sta facendo la sua curva contatto chi ha la peggio è chi sta dietro però eh, il rischio è quello di far girare chi sta davanti, destabilizzarlo consumo gomme eccetera eccetera e questo è un comportamento che non va bene qui è sempre una forma di anticipo se io devo portare l'attacco, ormai sono qua, parlo di questa macchina qua ragazzi, eh? questa dietro, sono qua, ormai è troppo tardi per portare l'attacco. Non ho abbastanza velocità per poter andare a pensare di eh, intanto affiaccarmi e poter portare al termine questa, questo sorpasso. E quello che succede è che normalmente quello che è davanti ha chiuso in modo corretto e quello dietro avrebbe dovuto alzare il piede queste sono le conseguenze, queste sono le conseguenze, guardate che succede, Pam! arriva un'altra macchina che gli va addosso, perché? Perché quella è una curva di, eh, in velocità, questo è in mezzo alla strada, e quello che è arrivato dietro giustamente non ha chiesto nulla, lui cerca di rimettersi in carreggiata, e sta arrivando qualcuno in velocità, e arriva il disastro, quindi la macchina bianca non, non è solo responsabile della, del, del suo incidente, ed è il fatto che comunque va a contatto con la macchina davanti ma inoltre fa coinvolgere quel, quello che arriva dietro e magari in velocità non ha neanche avuto tempo di poter frenare una nota comunque positiva è il fatto che almeno eh, prima di rientrare aspetta che passino le altre vetture ovviamente poi si è girata, e stava arrivando un'altra macchina ma almeno il tentativo di fare un rientro safe aspettando l'ha fatto non è perfetto però almeno l'intenzione c'era ricordiamo che stiamo parlando di di un campionato di debuttanti e principianti e eh, alcune volte la valutazione di una ripartenza con le gomme eh, troppo calde eccetera, che appunto eh, può portare a far girare di nuovo la macchina Vabbè, però almeno l'intenzione di eh, aspettare le altre auto e di rientrare safe l'ha avuto e poi oltretutto da quella posizione ho i miei dubbi che possa vedere una macchina che stia sopraggiungendo quindi almeno lo sforzo l'ha fatto e questo è qualcosa che è eh, da tenere in considerazione quindi per questo bravo allora, altra situazione in cui questa qua, qui davanti nera completamente nera, non lascia spazio durante il eh, sorpasso di chi sta sopraggiungendo Allora, qui uno potrebbe dire sì, però l'affiancamento arriva a ridosso della curva effettivamente, perché se lo guardiamo se prendiamo il cordolo eh, diciamo che è anche al limite però, e che, che la macchina dietro lo sta bloccando, però c'è da dire che lo spazio c'è glielo lascia e poi quando ormai la macchina è accanto va a chiudere una macchina è dentro non è più possibile cioè non è possibile pensare che non si veda arrivare la macchina perché comunque già da qua la macchina è molto vicina quindi da qualche parte quando scompare bisogna vederla e comunque la chiusura avviene quando praticamente l'affiancamento è, è quasi accanto quindi non la, non la vedi negli specchietti o o eh, devi immaginare che la macchina sta arrivando quindi chiude e che succede si girano entrambi e poi altro caos dietro quindi qui in questa situazione particolare ve lo faccio vedere da un'altra angolazione quello che succede è questo quindi lo vediamo da qua eccolo qua magari ci giriamo così cioè la macchina è già, è già dentro ragazzi e poi se andiamo a vedere sono tutte e due in frenata Anzi mettiamoci così Cioè quello che sta superando Fa di tutto per stare il più interno possibile E quello davanti chiude Ragazzi Bisogna sapere dove stanno Avere la, la, più o meno la percezione Di dove stanno arrivando gli avversari Ovvio che non è facile però con un po' di esperienza uno riesce a capire mi sta per attaccare Quindi qui tecnicamente La macchina da terra avrebbe dovuto lasciare Quella mezza macchina in più e non andare a chiudere così quindi qui mancanza di attenzione da parte della macchina nera allora qui la situazione che vi spiegavo nel primo incidente che vi ho illustrato qui siamo sul lungo rettifilo eh, sta eh, praticamente la macchina nera sta per affiancarsi come vediamo è già affiancata parzialmente vi ricordo che la regola nel regolamento è che durante eh, un affiancamento su un rettifilo o una semicurva quello che è anche parzialmente la macchina che sta davanti deve lasciare lo spazio mi sa che qua eh, non è quello che succede perché guardate dove costringe la macchina bianca ad andare la macchina nera quindi faccio un po' più avanti eccolo qua quindi lo spazio c'è e a un certo punto pam, non c'è spazio e quindi la macchina nera non sa dove andare quindi deve, cerca di stare dentro e lo spazio non c'è allora qui potrebbe dire Vabbè ma lui era sulla sua traiettoria quello che Sì però lo spazio non c'è Ed è affiancato In uscita di curva poi Si trova già là Non è che può alzare il piede Alzare il piede ed andare a Quindi qui l'affiancamento c'è già Quindi tecnicamente la macchina bianca dovrebbe lasciare lo spazio Siccome la nera non ha dove andare E giustamente cerca di rabattersi piano piano Verso l'interno per non toccare l'erba ma sembra un paradosso dice io sono davanti tranquillo eh, ma purtroppo la regola dice così e quindi avrebbe dovuto lasciare un po' di spazio quindi questa è un'azione che insomma si sarebbe potuta risolvere con un mezzo centimetro sulla sinistra della macchina bianca che sa che sta arrivando la macchina nera eh, ragazzi perché gli specchietti eh, quelli virtuali qui lo vede qui anche lo vede vede che sta arrivando e come vedete la macchina bianca fa proprio la chiusura per andare il più possibile sulla destra perché se io lo faccio al rallentatore è una cosa però se la lascio andare guarda, guarda la direzione della bianca quindi sta stringendo e, e si vede proprio si vede perfettamente eccolo qua pam quel mezzo mezzo centimetro sulla destra è combinato quel casino e quindi la macchina bianca riparte tranquillamente allora, ragazzi, qua c'è una situazione particolare che è molto difficile da, da giudicare. Però, guardate bene, allora, la macchina bianca sta arrivando e si sta per ripostare la sua curva, quella dietro arriva a cannone bloccando le ruote e credo che vi stia partendo l'anteriore e che se non ci sia la bianca non aiuti mai quella curva. Contatto. In questo caso uno direbbe, sì, però l'affiancamento, anche se l'ha fatto col bloccaggio, è un pelino prima della curva. Sì, però... Ragazzi, guardate qua, se, sta ancora strisciando, cioè sta ha bloccato e se non c'è la macchina bianca va a lungo, cioè c'è poco da dire, ragazzi guardate qua, Hop, gli parte il posteriore e riesce a rimettere la macchina in carreggiata grazie alla macchina bianca, se no va a lungo o gli parte il posteriore, quindi questa è un'azione che non va bene. Non va bene perché è un attacco a un po' a capigazze, soprattutto perché sta bloccando le ruote e se guardo le velocità qui la macchina bianca sta a 100 km h la macchina eh, nera sta a 120 non stiamo parlando di qualche chilometro orario che mi permette di poter anticipare sapendo che sono già 20 km h di differenza anche in progressione qui, lo vediamo in cui la macchina nera si blocca grazie al contatto della macchina bianca, infatti hanno praticamente quasi la stessa velocità, quindi è un, un attacco forzato, qui si forza la mano, si forza la presenza quindi non bisogna solo guardare l'affiancamento prima della curva che è qua ma anche la velocità, perché se no sarebbe troppo facile eh ma io sono passato e raffiancato e mi devo dare lo spazio, no deve essere... cioè non c'entra niente con la prima eh, azione che vi ho fatto vedere qui la macchina nera andava dritto sicuramente quindi torto macchina nera per me altra situazione ragazzi ve la faccio vedere a velocità normale, eccolo qua pam, in frenata colpisco il mio avversario faccio danni e mi faccio superare eccetera, allora qui è sempre un problema di anticipo e soprattutto eh, di non anticipare la frenata, io ho un avversario davanti qua, che già è lungo di su, quindi già io sono lungo quindi vuol dire che il mio riferimento non è più i miei riferimenti fissi che ho in pista normalmente quando girato, sto girando ma bensì il mio avversario e questo è un, un errore gravissimo cioè nel, gravissimo di tecnica cioè io devo frenare devo iniziare a frenare prima che il mio avversario freni Solo in caso che volessi portare l'attacco Cioè già io qua sto scollinando Perché qui è lo scollinamento D'accordo lo vedete lo scollinamento Già avrei dovuto frenare Perché è comunque una zona molto Diciamo eh, Difficile dove ci sono sconnessioni In più in discesa Con un avversario davanti Con la scia e con il fatto che devo anticipare Questo è un errore Il bloccaggio delle ruote non mi permette di poter girare E comunque lo vedo Dalla dai movimenti che, eh, dagli indicatori in basso a sinistra che non è che provo così tanto a girare e queste sono le conseguenze quindi ragazzi quando vi diciamo in briefing anticipo e questo è l'anticipo pam eccolo qua anticipare io avessi anticipato avrei alzato il piede o frenato prima probabilmente avrei potuto evitare l'auto davanti e evitare comunque incidenti quindi questo è da tenere in mente se io seguo qualcuno devo girare intorno a cioè girare dietro il più possibile per vedere dove sono i punti deboli e anticipare e la curva cioè il sorpasso si prepara una curva prima, cioè devo cercare di uscire il più rapidamente possibile dalla curva precedente per essere il più attaccato possibile per poi portare all'attacco, ma non così come abbiamo visto. Un'altra cosa che vorrei segnalare è che durante il giro di formazione non si supera nessuno, si mantiene la propria posizione e soprattutto non ci si ferma in mezzo alla griglia cioè la macchina nera, guardate un po', si ferma e ri si rischia quasi che quella dietro vada eh, se non se ne accorge che gli vada addosso quindi bisogna continuare a girare fare il suo giro di formazione stare con una distanza di sicurezza con chi sta davanti e andarsi a, a posizionare nella piazzola perché non, non riesco a capire questo comportamento della macchina nera lì davanti e si ferma così in mezzo cioè ha spazio tranquillamente davanti e si ferma così soprattutto che il factor 2 dà la possibilità mi fa vedere con una freccia rossa dove che vi dovete posizionare. Cioè, questa cosa, questa cosa qua non l'ho capita. Allora, altra situazione. Macchina grigia che sta per penso, uscire dal tracciato tecnicamente al limite. Anzi, no, è fuori dal tracciato perché c'è tre ruote fuori. Allora, lo possiamo vedere e apprezzare da qua. Vediamo se ci riesco. Eccolo qua. Quindi è fuori, d'accordo? Quindi ora il pilota capisco che diceva a me, ma come faccio a sapere che sono fuori da un millimetro? lo so però stiamo analizzando punto per punto proprio per questo allora è fuori la macchina bianca ha il vantaggio perché eh, giustamente c'è la precedenza perché tu sei uscito fuori quindi va bene e comunque non... quella dietro poteva tranquillamente penso andare a impostare la, la curva ma il problema non sta qua perché lui viene buttato fuori la macchina bianca anche e in questo caso vedete sta continuando ad accelerare lo vedete da qua da questo questa gauge così si chiama verde per uscire fuori dalla sabbia intanto lì davanti è successo un casotto incidente di gara per quello perché giustamente quello rientra non poteva più controllare la macchina e la macchina qui eh, nel suo andare cosa fa? rientra ed è un rientro no safe perché pur cercando di girare avendo accelerato prima e aspettare a bordo pista perché non c'è nessun tipo di azione freno eh, cioè guardate i freni sono i pedali sono neutri qui eh? quindi qua avrebbe già potuto rallentare tranquillamente ma nella foga di riprendere la gara rientra e che succede? Succede il padatrack eccolo qua, bing allora ha avuto la peggio però rientrano safe e quindi se la macchina bianca non avesse avuto la fortuna di passare avanti non solo l'ha colpita prima l'avrebbe ricolpita dopo e in più quell'azione di prima ha anche creato un danneggiamento alla macchina verde che sta dietro perché è stato colpita da quella, da quella bianca quindi rientri, qualsiasi sia il motivo devono essere safe cioè io devo aspettare a bordo pista che passino le, le macchine con tranquillità cioè nel senso non è che deve sfilare tutto però devo poter rientrare in modo safe sempre e questa è una conseguenza del fatto che non ho manco pigiato la, il freno non è che ho pensato a pigiare il freno e mi fermo perché so che ci sono due macchine che stanno arrivando no, cioè proprio in questo punto qua Qui non freno, qui non freno, non freno, non freno, non freno, niente, non c'è nessun freno qua. Quindi per me stai lasciando scorrere la macchina pur sapendo che c'è la macchina bianca che sta arrivando e la vai, a, la vai a colpire e non va bene. Allora, altra situazione simile, eh, praticamente siamo sempre in quest'ultima curva, sempre una questione di Uh, anticipo da dire che c'erano già stati dei contatti proprio in questo giro presente tra queste due macchine ecco qua la macchina nera, hop, bloccaggio ruote perché si accorge che sta chiudendo la curva non c'è nessun tipo di affiancamento l'affiancamento non è fatto la curva è qua e blocco perché mi rendo conto che sono lungo e non potrò mai fermare la macchina che succede? contatto e faccio girare l'avversario e guardate che succede Pam pum. cioè le conseguenze di un'azione di, di una manovra di queste che comunque non avrebbe portato ad un sorpasso e comunque non avrebbe sicuramente avuto il vantaggio poi in uscita di curva anche se la macchina bianca si fosse allargata però ragazzi l'affiancamento va fatto cioè io qua sono a inizio curva che qui non è che posso prendere il cordolo la curva non è che inizia qua la devo imp impostare prima non posso dire che la mia curva arrivi qua Sarebbe assurdo e comunque non c'è neanche l'affiancamento, anche se mi dico qua. Eh. E Vado dritto lo sperono perché devo bloccare il ruote. perché bisogna anticipare, ragazzi, c'è poco da fare, l'anticipo va fatto prima, bisogna fermare prima, e qui le conseguenze sono gravissime, perché altre macchine sono state coinvolte, allora, altra situazione che qui potrebbe si potrebbe pensare che la macchina gialla abbia ragione. Allora, guardate qui dove è la curva, che è qua, d'accordo. Guardate l'affiancamento, più che realizzato dalla macchina nera sulla macchina gialla, mezza macchina addirittura, e che succede? Eh, succede questo, guardate, la macchina gialla non lascia lo spazio. A un certo punto la macchina nera non può scomparire pur cercando di fare la sua azione, avviene il contatto e la macchina gialla si gira. Però, ragazzi, l'affiancamento è fatto e come si è fatto, ragazzi. C'è poco da fare. E qui l'attacco viene portato e tecnicamente quello davanti doveva vederlo però guardate qua c'è cioè, l'affiancamento è palese eccolo qui e viene molto prima che la curva arrivi ovviamente guardando la velocità a velocità cioè è proprio palese la macchina nera era affiancatissima quindi Macchina gialla, si gira, però eh, non ha lasciato lo spazio. Allora ragazzi, altra situazione, sempre su una curva che abbiamo visto, qui c'è un'entrata a kamikaze, cioè guardate la velocità con cui arriva la macchina verde, 171 km h contro 125, 50 km h di, di differenza. Ditemi come cavolo poteva andare a fermarsi. Chi lo ferma, la macchina nera, cioè non c'è né affiancamento, niente completamente. Questo è un... Sorpasso assassino D'accordo? Quindi qua mi, mi sembra che non c'è nessun commento da fare La macchina verde proprio E che fa? Si prende la posizione, non cede la posizione E che succede? Succede che poi la macchina nera Stessa occasione 134 km all'ora contro 116 E va a colpire la macchina verde E che succede? Si gira la macchina verde Questi qua sono dei comportamenti Che non stanno bene in pista ragazzi Cioè due incidenti in due curve ragazzi, non, non va bene assolutamente qui c'è mancanza di anticipo non c'è proprio eh, se, si frena molto in ritardo non, non si cerca neanche di andare a, a evitare la macchina quella prima che la stiamo rivedendo ve la faccio rivedere è entrata a cannone a 170 km h in una curva che non avrebbe mai chiuso cioè arriva con una differenza che anche al rallentatore si vede cioè ragazzi al rallentatore guardate qua cioè sono tutte e due colpevoli. La macchina verde nella, in questa curva la macchina nera nell'altra curva. Allora, sempre gli stessi protagonisti di prima. Allora, qui ve la faccio vedere a velocità normale. Pam, torniamo indietro e vi faccio vedere una cosa. La macchina nera sa pertinamente che la macchina verde è affiancata. E guardate dov'è che si affianca veramente per... Allora, lo, lo blocchiamo qua Guardate dov'è la curva Qua la macchina terra deve lasciare spazio Lo so perfettamente che è una curva dove è difficile da superare Però tu lo sai Da 300 metri di, di, di rettifilo E che succede? Che già, guardate dove è ben affiancata Le velocità sono coerenti 150-149 D'accordo? Infatti il sorpasso avviene proprio con questa differenza di, di velocità La macchina nera chiude Eccolo qua, lo vediamo bene La macchina nera va proprio a chiudere la strada Taglia proprio la strada Anche se, deve, se impostare la curva, imposta la curva in quel modo lì Perché bisogna impostarla in quel modo lì Ma sapendo che c'è una macchina Ti devi allargare e devi alzare il piede Perché sai che è lì la macchina Non puoi non saperlo Perché comunque qua non ce l'hai più negli specchietti Già da qua non ce l'hai negli specchietti da, da mo C'è da prima Guarda qua Qui sai che c'è la macchina verde che sta arrivando Lo sai? Già da qua Non può scomparire è affiancata Senza par parlare del, del, del sound Si sente l'altra macchina Quindi qui un altro errore Conseguenza molto semplice Guardate un po' Girata E lui va fuori e riprende E lui ha subito danni e qui era un, un sorpasso, anche se non è un punto favorevole, ma nessuno dice in questa curva non si può superare. Però intanto ha provato un, un, un sorpasso, era nel, nelle regole perché era affiancato da molto prima della curva, le conseguenze è che lui paga, e non è giusto. Allora, altra situazione di sorpasso, questa volta però la macchina verde praticamente sta, facendo la sua, sta preparando la sua curva, vede che c'è dietro qualcuno che sta portando l'attacco, va in blocco però riesce tranquillamente a controllare la macchina guardate come cerca la bianca di stringere quindi ha pieno controllo della sua auto però la macchina verde non cede e l'affiancamento è qui ragazzi quindi la macchina verde poteva tranquillamente allargare cosa succede c'è un contatto non ci sono conseguenze però è una manovra scorretta e poi la macchina verde si allarga Perde il controllo In uscita e poi va Se non sbaglio, no non c'è contatto no. Sì, c'è il contatto qua Eccolo qua il contatto Quindi la manovra di prima la, ve la, la verde ha torto E poi boom vado sulla macchina bianca Cioè ragazzi non, eh, non, non, non è possibile Che, mi, che, che, che non si, uno non si possa rendere conto In questa situazione qua che sta andando incontro alla macchina Non, non, non, non è possibile cioè è come se fosse fatto di proposito perché qua la macchina la macchina verde il pilota l'ha già recuperata la macchina ha il pieno controllo della macchina siamo d'accordo? cioè cosa fai qua? o ti allarghi o alzi il piede perché gli devi andare addosso? perché soprattutto le conseguenze sono gravi guardate cioè queste qua sono comportamenti inaccettabili inaccettabili quindi ragazzi concludiamo questo video vi ho fatto vedere alcuni esempi di quello che è successo in pista ovviamente eh, ripeto non era per eh, colpevolizzare, puntare il dito, giudicare quello che è era solo per portare l'attenzione la, soprattutto ai piloti di questo campionato debuttanti che bisogna fare molta attenzione, avere rispetto eh, dell'avversario perché abbiamo visto comunque delle entrate a cavigazze, delle cose un po' ambigue, un po', un po' strane che bisogna assolutamente correggere per eh, stare in pista in modo il più corretto possibile quindi non, non è un video per giudicare, criticare eccetera, è solo un video costruttivo per tutti. Spero che possa essere utile anche per le altre persone che seguono, che ci seguono, che debuttano e vogliono un po' eh, farsi un po' di esperienza. Non è la prima volta che faccio questo tipo di video, è solo per dare qualche piccolo consiglio in modo molto umile. Spero che il video vi sia piaciuto, come al solito... Io vi invito a lasciare un pollice in su se eh, questo video vi è piaciuto, un pollice in giù se non vi è piaciuto, lasciate un commento, dite la vostra, è sempre gradito, cercherò di rispondervi, iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanellina per essere notificati ogni qualvolta pubblico un video, da Fabrizio è tutto, ci vediamo prestissimo, ciao!